E questa è un'idea controintuitiva su come applicare il minimalismo alla tua vita. Nonostante hai delle... Less is more. Mi sono familiare questa frase? Nel minimalismo è un po' un cliché, no? Che in italiano significa meno e meglio Però viene detto in inglese perché effettivamente in inglese fa più figo, dai Meno e meglio è più brutto Comunque che cosa vuol dire questa frase? Sta nella bocca di tutti, tutti ne parlano Ma che cosa significa? Nel minimalismo questa frase ha un'interpretazione molto semplice se vogliamo, no? Less is more, meno e meglio Quindi fondamentalmente ci suggerisce di sbarazzarci di cose che non portano valore E tenere solo quelle che portano valore quindi meno è meglio per quello perché ci siamo sbarazzati di cose che andavano a creare solo confusione andavano a creare clutter, andavano a creare queste cose e effettivamente meno è meglio ma in realtà c'è una grande, differente interpretazione di questa frase che quasi nessuno tiene in considerazione ecco, in questo video voglio parlare di questa interpretazione poco intuitiva che quasi nessuno prende in considerazione e lo faccio raccontando una storia pratica. Di come per sbaglio ho applicato la filosofia del More alla mia vita e ne è uscita una figata pazzesca, però prima di rivelarvi questa interpretazione poco intuitiva devo farvi vedere un video che ho prodotto. Penserete, ma cosa c'entra? C'entra, c'entra. Buona visione! Io adesso ti sento, tu mi stai dicendo Silvia ma perché mi hai fatto questo video, due persone innamorate, un po' penserose, un po' riflessive, introspettive in montagna, cosa c'entra con la riflessione del less is more, ma c'entra tantissimo e ti spiego il perché. I due modelli sono due miei carissimi amici, nonché fidanzati, Leonardo e Giada che ringrazio pubblicamente per avermi fatto usare questa clip, comunque mi è arrivato appena questo aggeggio bellissimo che è un gimbal, per chi non lo conoscesse il gimbal è un apparecchio legato che utilizzi con la mano e con la macchinetta fotografica che stabilizza tutti i filmati sapete quei filmati cinematografici molto fluidi ecco avevo quell'attrazione lì con la nuova fotocamera che avevo comprato per il lavoro allora ho detto dai andiamo a provarlo, andiamo a provarlo ho chiamato questi due amici senti volete un video figo in montagna? dai venite ve lo faccio Ok, siamo andati su fondamentalmente, io mi ero portato questo, questo borsone pieno di eh, aggeggi, gingilli per fare tutte le cose professionali, bla bla bla, bla bla, bla. e poi alla fine mi sono portato anche la mia vecchia telecamera con obiettivo degli anni 70, proprio quello. Arriviamo in montagna, io ho tutte queste valigette piene di, di, di gimbal, di macchine fotografiche, allora dico aspettatemi un attimo, devo montare il tutto, sto per montare il gimbal, la macchina, sopra questo apparecchio, ma non funziona per via di una calibrazione non so, aspettiamo 10-20 minuti era il tramonto, il sole sta andando via e quindi una certa stavo lì infervorato, ho detto porca mi feriamo, perché, perché, perché e quindi ho detto, ragazzi, piuttosto di non far nulla adesso prendo la mia vecchia fotocamera con questo obiettivo vintage degli anni 70 e facciamo qualcosa. Considerate che questa era una vecchia fotocamera con cui facevo foto, non facevo neanche video, quindi non sapevo come facesse video, poi questo obiettivo era uno vecchio, eh, insomma non sapevo effettivamente se quella macchina potesse effettivamente fare dei video decenti. Fatto sta che invece di un set di fotocamera, obiettivo, gimbal, monitor, bla bla bla, ho solo questa macchina con obiettivo e basta. Una macchina non ottimale per i video e un obiettivo degli anni anni, 70, che okay. vabbè, mh, non ve lo dico neanche, non c'è l'autofocus, dovevo fare tutto in modo manuale. Fatto sta che incomincio a far video. Siccome non avevo tutti questi gingilli con cui, insomma, rendere il filmato bellissimo, fluido, mi concentro sull'inquadratura e sull'uso delle luce, soprattutto su come la luce si posava sui loro volti e su come potessi giocare con i suoni, eh, i movimenti del vento e tutto questo. E quindi... In modo del tutto inaspettato è venuto fuori un video che personalmente a me piace tantissimo. Non è quel video che vediamo adesso, molto veloce con transizioni, ma un video riflessivo, lento, però che comunica tramite colori, tramite il vento e tramite anche una buona recitazione da parte dei miei amici, che è Chapeau, Leonardo Giada detto questo è venuto fuori una cosa bellissima con una vecchia fotocamera che utilizzavo, che utilizzavo per fare foto e un obiettivo degli anni 70 e questo mio caro Silvio cosa mi significa vai a comprare il top del top del top vabbè l'hai fatto per lavoro effettivamente c'era un senso eppure prendi questa telecamera um, è un obiettivo squattrinato e, e, e tiri fuori un bel video ma soprattutto sono riuscito a tirar fuori un video emozionale perché mi sono concentrato su quello che era il valore, ovvero il messaggio, ovvero il trasmettere emozioni. Quel video voleva solo trasmettere un'emozione di un amore introspettivo in montagna. Magari con tutti quei gimbal, con tutte quelle cose che volevo fare, veniva fuori un video meno emotivo. Anzi, level magari, sono sicuro al 100%. E grazie al fatto che mi sono concentrato effettivamente sul messaggio e non sul mezzo, sono riuscito a comunicare di più Less is more Meno è meglio Grazie al fatto che ho utilizzato una macchina Un obiettivo piuttosto che tante altre cose Sono riuscito a concentrarmi Su ciò che era il valore effettivo E questo E questo, miei cari mannaggia È minimalismo È un'applicazione pratica del less is more Che non è tanto butta via le cose Ma Creati dei limiti, creati dei muri, questi muri non solo non castrano la tua produttività, non solo non castrano la tua libertà, ma la ampliano. È controintuitivo, molto controintuitivo, però è dannatamente vero e questa è un'idea controintuitiva su come applicare il minimalismo alla tua vita nonostante hai delle cose che magari ti servono, quella fotocamera io dovevo averla perché quando faccio delle interviste professionali, quando faccio altre cose devo averla perché sono standard qualitativi che mi vengono imposti ma nel momento in cui tu fai qualcosa per te stesso anche se hai delle cose che hai ricordati che escludendo delle opzioni che tu hai potresti effettivamente concentrarti di più sul valore e leggendo il diario di quel giorno scrisse una cosa molto profonda che ha risuonato palesemente con le mie corde e la frase è questa. I limiti imposti dal meno sono facilitatori di bellezza. Lungi da me dal voler essere poeta, scrittore, ma questo è solo pensiero catartico uscito dal mio corpo, dalla mia mente, dai miei pensieri. Ebbene sì. Less is more. Meno. E anche per oggi è tutto, mi raccomando se vuoi supportarmi commenta il video, per me il commento è una cosa fondamentale, a me piace parlare insieme a voi non a voi, quindi please let me know cosa ne pensi. Se non sei iscritto al canale e sei interessato a consapevolezza, intenzionalità e abitudini mi raccomando iscriviti al canale e per oggi è tutto con affetto e speranza, Ah no. aspetta vi lascio qua una versione che ho fatto con un testo musicale. Che ho composto però non mi convinceva di tutto, però ve lo lascio tanto per dire meno è meglio anche senza testo musicale mio eh, era meglio però ve lo lascio buona visione con affetto e speranza ciao mangia lo sai il nostro amore spiega ho fatto una diga così che possa raccontare le tue lacrime nei tuoi sogni ci sono brivè io e te tua mamma dice che siamo così yeah. Che mi faccia sentire vivo Dammi qualcosa che mi faccia sentire Dio Il tuo amore non è solo quella concezione È anche quel sapore, quell'odore Quella cosa che mi fa sentire dolore. L'ho detto amore che eravamo come spiega ora cuori che battono siamo solo delle mine Boom